Rispetto al tema delle ripetute assenze della Regione Umbria all'interno delle conferenze dei servizi, il sottoscritto non può che esprimere un parere di natura politica e non giuridica, lamentandone, diciamo così, eh, allo stesso modo, almeno eh, rispetto all'interrogante, diciamo una, una mancanza non tanto di rispetto istituzionale e territoriale, ma io credo una sottovalutazione della particolare delicatezza che all'interno delle conferenze dei servizi assumono gli argomenti trattati. E non credo che sia nelle facoltà di uno degli enti che partecipa alla conferenza dei servizi redarguire o sollecitare la presenza degli altri, ma credo che sia nelle facoltà dell'ente che la convoca, in questo caso la provincia o la regione, se si tratta di valutazioni di impatto ambientale. Quindi, come dire, la mia voce si... Eh, associa e aggiunge a chi, come il Comune di Narnia o come gli interroganti, sostiene che le ripetute assenze siano diciamo così, un segnale di, di sottovalutazione, eh, ma sul piano amministrativo e giuridico non credo che sia nelle nostre eh, competenze e eh, non credo che il Comune sia nelle condizioni, in quanto ente invitato, così come gli altri, di eh, redarguire o sollecitare la presenza di un altro ente, in questo caso, ma lo debba fare la provincia, come ente che convoca la conferenza stessa sulla questione del non mi ritengo soddisfatto per questo motivo perché perché se l'assessore fosse soltanto un mero tra burocrate per comune allora quello sarebbe un altro ragionamento lei assessore incarna un suo peso specifico politico all'interno di questa regione e così come sul css è suo dovere a livello di rappresentante istituzionale di questo comune, far valere a livello istituzionale, a livello anche mediatico, la posizione della nostra città. E quello che ha detto in questa situazione sarebbe necessario... Farlo palese e chiaro alla cittadinanza in modo da sollecitare la regione a prendersi carico di quelle che sono le criticità ambientali di Terni perché non possiamo più essere un'area, una, un, un territorio dimenticato da Dio. Grazie.